Ecco io sì. Posso prendere? Ve lo mostro semplicemente. Una forte esplosione può abbassare la pressione della. facendo crollare il terreno attorno, possiamo creare un passaggio più alto pressione. I Sì, sì, sì. Tre anni in Afghanistan, vari addestramenti all'estero, in totale prendo distrutti completati e dati professionali. E affido una missione a tutti, perché alla base è immediatamente. Comunque, oggi è il risettore di un Non sia insolente. Ha già disarmato dei missili balistici. Quante strade che Non l'ho mai visto fanno... mm. E non Capitano ciò Ho preso si sua famiglia Nella lista di evacuazione dei cittadini statunitensi tutte le ferrovie e le autostrade sono distrutte Dove penso di andare con una qualche un città come Al non rimandate, chiamate... Sì, 848-848. No. Eh, non ti amo, se non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 la durazione è quasi terminata ci stiamo lavorando una cosa alla volta è meglio che io vada c'è parecchio da fare per la cena di stasera posso vedere anche dimmi cedì, dimmi che cosa hai mangiato oggi? sì, poi sì, mi posso preparare? ho mangiato quando fa fatte ti ringrazio Bravo. buona giornata <ride>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 No, México, non mille. voi fare le cose come il sono... tanto c'è sempre Tanto si occupa di tutto Sani, e ora siamo qui dove siete state? c'è molto lavoro da fare abbiamo fatto il prima possibile siamo dovuti passare attorno al muro e lo abbiamo detto solo per arrivare qui mescola quella ciorpa fai attenzione che non si attacchi alla pentola, fatica è più Ossa brucia, ci mancava soltanto la porta di ferro, è tutta colpa di basso. Se non si fosse avvicinato tanto sarebbe successo nulla, quando scava tutto, il signora ha completamente perduto la ragione. Chiedo poi altro gesto di un работи моста. Едете. Да, Non è così... Non è così... Non Come se tu non ci avessi Non ho fatto proprio nulla... Non sono... è fare con cui voglio parlare, sono... voglio Come se tu non ci avessi chiati. Non ho fatto proprio nulla... Non sono... è vero. Non sono... è Non è vero. Non è vero. Non è Ma che fuori, è vero. Non Non non lo so, ho l'impressione che tu parli troppo con Cecilia, Mi ha fatto una domanda e ho risposto. Per favore, lasciami in pace. Ma d'accordo. più fare, c'è più a te? Quella, quella, quella. Per andare, per Non so fare. Passano bene. E più un metro il dolore. E pensavo che... Si può fare. Ma è complicato se ci pensate. Non è il tutti, no? Ora, per passo yeah. Sì, mm. a <laughs> The The The no, no. Non si sta per... No, non per... No, non si sta per... No, non si non si sta per... No, è è disponibile come spesa funziona da quando ho ricevuto il mio torcotto? posso usarlo nella sicurezza di casa mia cosa mi Questo! No, no, no, no, no, questo! No, no, no, Questo... Questo... Questo... Questo... sono okay, sempre Oh, il segreto va ben andato. Cosa è successo? E tu e lei come state? Molto felici. Siamo innamorati e io per noi voglio solo la mangia una questo è il suono della fragilità non fa so. oh notizia ma è una richiesta yeah. di aiuto solo con il tuo contributo possiamo realizzare il nuovo centro top non ci più diventa forte perché ma anche dietro la di La stessa creativa di chiesa dei nomadi. La stessa è la La stessa la dei nomadi. La stessa è la chiesa dei La la chiesa dei nomadi. La stessa è la chiesa c'è cioè tipo la cucina, la stanza da letto, chi ha capito sempre tutto il giorno, la sala, la sala, no, Sono mobili principali, sì, con gli elettronici che sì, sono tre passi anni. Perché loro sono di questa, più anni. No, no, no, no, no, no, no, no, no, -mix. Mi sono sono nel corpo, e... no, non allora, okay. è e all'improvviso Crunch, Marco, ma che tu è? è un'altra cosa. Il crunch è un'altra è un'altra cosa. Il crunch Il è Il è che ma va bene, che ma che che in un momento di successo. Io chiamo il mio amato pescadino. C'è una foto che è un po' più strana. L'azione di un un un un un allora, tuttavia per le spese sostenute 26 giugno 2011, il 31 dicembre 2024, la liberazione è legata 50%. Il di I partiti indirizzi sono due che dolore, signor Ma La dedicazione che lavoro de di un certo 50% ti il modo è In dieci anni la capacità di Se no lo eh. non riuscissimo a farlo, impazzi per Quindi per tenere infatti se spinci noi di questo cesto, complessiva però. Dimenticherà il tuo dolore, che passerà il più. In verità? che si è venuto a fare? a Tommy a chi è stata a far con i figli di ho montato di me, che lo conosciamo se me ne è Perché per te ho figli di per si senti un po' meglio tu grazie padre non è questo, ho ho compilato tutti io so che... mi lo non so ancora questa potrebbe essere mia madre, scusate, io non sono non ho so, idea di come lo supererei, non lo so proprio e lo chiederà ancora più necessario per andare avanti ho fatto contare un dolce della nottista in cucina per favore servite con il pen subito basta sinceramente non so cosa avremmo fatto senza di voi grazie davvero non so per noi noi siamo una famiglia adesso ma che è un dolce che è più che tiene un'altra perché qualcosa, giusto, qualcosa. Tää, Foster... in in non ho idea, dico che si organizza un siamo qui e portando ancora un Non riesco a crederci c Cosa è successo? C cosa è successo? Mia madre e mio fratello non vengono Divido il che del strato Mia madre non l'ha Cosa? è in argentina sta partecipando ad un congresso medico è un esempio può chiamare l'ospedale ha detto che non farebbe in tempo a tornare continuava a trovare scusa come può essere è forse anche a suo figlio fatti dare il numero lo chiamiamo in ho detto che l'avrei chiamato io ma mi ha risposto molto signore stiamo almeno tornando meno tornando tardi non possiamo rimandare il funerale che dovremmo farlo senza di lui come possiamo rintracciarlo? por el que se ha andado a los y yo sospechaba que ese no se le ma vedo che sì, sì, non si mette la seconda è un prodotto di kebab? si sì. di un prodotto si qualcuno sta facendo da mangiare? Sì, è il di non è, è un adesso maestro piccola If I keep going, up, I'll probably have to stop When you dream big, look at me One of these lives since I was a kid Never thought twice, I just did what I did Work towards it, now I have an addiction I can't believe in life, like a dream like it's fishing I've been doing things like that, I don't know if it's two shits stop, no I don't, then I'm quitting Everything I do, I do, I go Hello, brother! Think I, zuja, I think I deserve shot, I, I think I deserve a shot And I thought, cause a lot I think I deserve shot, I, I, I, I, I, I think I deserve so a <gy exploitation Lutheran> okay, I take this game I just wanna lie, I think I deserve a shot Everything in Christ, I sta comodo che mangiamo insieme davanti si sì, è un uh! fare in realtà uh. la normale, chi è che lo <susurra> I soldi non erano ancora morti. Il, il Signore ti ha fatto aspettare. Eh? C'è anche del rotto. certo che C'è del Ma che C'è del rotto. C'è del che C'è del rotto. C'è And, and it ruins my toys. Get out of here. No, you 1930s really work. You're so angry. <laughs> oh. I It's cluttered up my space. Get out. But get out of my house. Nice mm. try, get back. <laughs> <laughs> I'm boom! Oh I've missed you so much. Ugh. Oh. Every second without it was agony. Oh I you I'm boom! Oh Oh my Quindi cosa intendevate dire quando c'è uh, uh, uh, quello che cercavo di chiedervi era eh, se al Dipartimento di Giustizia potessero fare qualcosa per aiutare a Era semplicemente questo che volevo sapere, nient'altro. Noi non faremo mai delle richieste illegite a un procuratore, è davvero inconcepibile. Potete credermi in questo giorno non sono riuscita a chiudere l'occhio. Mi sentivo in colpa. Vorrei scusarmi ancora una volta con voi per avervi turbata tanto. Non vi preoccupate. Allora c'è stato solamente... Sì, capisco benissimo eh. Il vostro figlio sta per essere processato E' non vale essere preoccupato Niente più di più Ma fidatevi della nostra giustizia, signora Mi fido ciecamente, però Visto che i tempi saranno così lunghi Le paure aumentano ancora di più Non ce n'è motivo Io non sono nemica nemico di vostro figlio In neanche della vostra famiglia non voglio far contattare il signor Demetri. Il mio mm. unico punto è a far trionfare la giustizia. Gengaver Gavel Gimane è stato assassinato e io troverò il computer. Lo dico onestamente. Questo è quanto desidero anch'io con tutto il cuore. Gengaver è praticamente cresciuto con me. Era come un figlio. Io non facevo differenza tra lui e Demir Per questo vi chiedo di lasciarmi lavorare come si deve scrupolosamente. E se vostro figlio è innocente, non temete riuscirò a. Grazie. Signora O'Connor, se voi non lo permettete, vorrei darvi un consiglio che può più bene, anche se vostro figlio è innocente. per rispettare le regole della prigione. Si sta mettendo in una situazione rischiosa, andando contro le guardie carcerarie e cercando di eludere le regole. Se qualcuno non lo mette subito in riga, potreste dover affrontare conseguenze inaspettate. Vi ringrazio ancora e io ne sapevo quanto è riuscito a prendere bentornati in Genesis la poltrona più amata degli italiani a marzo con un'offerta esclusiva secondo poltrona in omaggio dello stesso colore l'accetta il colore modello diverso anche il piccolo e l'altro da 27 euro scegli sì, il modello classico non mancano dipendente, spinare da nera sentiti a se stessa come lo hanno capito i quattro strano modello declinandosi fino a 180 gradi. tutte le forze hmm, hmm. che sono fatte in Italia sono personalizzabili con tanta gamma di colori i fratici come il poltrone è lavabile per il massimo delle cene si chiama Genesis hmm. informazioni sono incredibile regalo si si si colore si colore si si si da si si si si si su tutte le poltroni inoltre la possibilità di installare rover system per facilitare i spostamenti anche chiama genesis per informazioni la qualità il risparmio di Genesis e solo questo mese ti regalo la storia o oh, scelto di colore modello diverso sempre piccole ate ah, da 27 euro non fatte la ultima puntata domani in prima serata amo la mia età e amo la mia pelle ricreme di un infuso di mille rose con no no no no no no no no no no no no no no no no no no Guarda il benessere per, per tutti. Diventa anche tu un Maisler di tutti i giorni. Da 2 al 12 marzo, Arancianabile e Reggio da Tarchini hanno vago. che bello, che bello. Aspetta Cosa mi rende vago? Il capo per me è il Vica. io respiro è il E il collagio di Tarka è il, bike, il Ogni tuo momento è il Vica. Perché tu... Beh, tu, perché tu, sei tu, sei tu sei Seminare cosa raccogliere e insieme a chi la e la sempre in, cucina, in Giovani perché è ricca di calcio, però sassane e forti. Per questo Liveto penserà sempre a mettere il pericolo È finalmente possibile, grazie al nuovo sistema dell'allarme. No, Lui è in grado di rilevare un'inclusione di un cuore caldo. Permetterò ai nostri esperti di verificare ogni scatto da tarde 24 ore su 24.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 Угу. Угу. Угу. La mia stima è sopra di di ricarica dell'energia andare oltre.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 L'ufficio delle imposte ci ha fatto sapere che dobbiamo pagare molti soldi. Si è ridotta così la famiglia, la famiglia. Ah. Un giorno, la signora era molto vicinosa. Si è convinto che mi sono io la guardavo da lontano. Stavo lavorando un nuovo canale di irrigazione che sì, si Un giorno ve lo racconterò. Ma sto divagando, torna a Quando ho visto la signora, mi sono domandato se fosse successo qualcosa. Allora sono andato verso di lei e questo questo questa... Skanka, skanka. No, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, leggendo che tu potessi trovare da me ho detto signora le lacrime non servono vedete in questo libro così poi voi salirete la vostra posizione di me ne occupo voi non farete nulla ma prima la dovete autorizzare e a quanto la lei ha dato la tua proposta si è addirittura detto la signora si è alzata e mentre piangeva mi diceva Durante questo periodo di orribile, per me sei diventato Is un uomo. E' vero, no, non è vero. Ti ho sparato. Ti ringrazio. Dovevate ridire la nuova parola per descrivere la scena. Mm. Giusto, che momento stupendo, sei davvero un uomo? Qualsiasi cosa faccio, mm. mi giuro.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 non posso dire, non perfetto, dire, non sento, non sento, posso Mi stai dritto, toccando il bello di fa bene! Stai, sta, sta, sta, sta, sta, sta, non sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, tu sei tu che ora sta Ti devi dire che ti devo fare io 0 <Jincción> 0 <Lucar büy> <meio> <imp DVD> Non ti ho detto che non ti che non ti ho detto che non ti ho e il risultato e il risultato è oh, meglio l'acqua di riusciano lì in sapete? Ah, l'acqua di riusciano di <susurra> <susurra> <susurra> Centro veramente mi di corpo corpo. Forza, facciamo scherzo. Cogli un altro. Facciamo diventare grandi. A casa mia e in casa mia. mi salvato con la mia cosa. con l'alba! Chiama subito il numero 800 515 516. Ma che sono mamma Basta un attimo, e milioni di gemmi e batteri possono finire su tessuto su. Sao di lavaggio, la batteri, E' un po' di più. E' un blish corая Uh! <laughs> Stiamo cercando di fare croce su non <instagram>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 Welcome. <laughs>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 <susurrata> C'è qualcosa, voglio um, sì, di nuovo, <susurrata> sei <susurrata> <susurrata> <un> <susurrata> <un> di <susurrata> nuovo, <un> sei di di nuovo, sei di di nuovo, sei di nuovo, sei di nuovo, sei di nuovo, sei di nuovo, sei di di di di We're can't to fall down there! What? I'm going to fall down this time. I'm going to fall down there. Okay, thank you so much. Please. I'm going Oh I'm not gonna perché è stato di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 C'è di un'altra figura, un'altra figura, di un'altra figura di un'altra di un'altra figura di un'altra di un'altra Non lei, non non metto, anche il padre di un figlio invece più che stacca ecco capisco questo è adesso mi sono pazzo so... riconosci questo oggetto? So... come so... è? sei un malino di Rovero so... di non a Rovero non hai dai, dai. Dai. Dai. Quali sono i dai. Andiamo. Che cosa è un si Non so, Allora. Stai bene? Siamo in no, Non posso lasciare la città. Il contrario di quanto avevo detto a lei, mi pare. Ah, cosa c'è? e vola in Italia e in Europa da soli 29 euro prenoti ora su esigence.com e allora c'è prima RelaxLens 2Gel è il numero 1 contro lo sporco di crostato anche a basso di cambia programma e risparmia il pit del centro di energia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 Acquistando A casa mia il caffè è un piacere, vuoi anche tu l'espresso come al bar. Eh. Con 49 euro non se ne la macchina non la fai, non si avvolte caffè, è garantita perché la macchina del caffè non sarà più un problema. Chiama subito il numero. Tingilo. Essenza. 515-516. Eh, perché non lo fai? Perché non lo fai? lo non lo non lo lo fai? Perché non eh, in lo Perché lo fai? In perché non lo lo fai? E non lo lo lo ma sto per prendere la prima cosa, per dire, per fare questo. Hai provato a disperare? Questo è un quadra dei diretti. Ora ci ando di così. Show ma questo lo fanno? che cazzo, non ci un sindaco che non è schifo, che cazzo te Stato, non solo ma lui ha detto che potevano servire a ricostruire una scena vivida e vibrante la scena di io non volevo prendere nessuno no no al contrario lei è stato molto lui è un altro gente che avrà qualche problema ciao ascolta forse non hai capito non sono proprio un bravo ragazzo c'è non ti manca, però. Eh, eh, senti, ho sempre avuto dei problemi nel controllare le mie emozioni. Quando ho perso i miei, sono mi rabbia e tutto il resto. Rabbia, hai detto? Sì, conosco il problema. Che cosa vuoi da Beh, Intanto sapere se fra noi è tutto che ok. Direi di no. Eh, C'è una cosa più importante. Ti ho detto che la polizia ha interrogato la tua vicina. Better. Esatto. Io ho parlato Il resto di, voi. di voi. un video di quella a box, right? STOPIO Ho di ca**o. era qualcosa. un po' della presunta ora dell'omicidio. Ma bisogna Schiaccia di che ti ho anche perché già commi giù